Ciao e benvenuti, sono Olivia e in questo tutorial voglio mostrarvi passo per passo come potete cucire da soli un grembiule con pettorina. Questo bellissimo grembiule con una grande tasca davanti è un po' vintage ed è molto pratico per cucinare o anche per presentarvi sempre bella a una cena con amici in terrazza. Lo potete anche regalare alla mamma, alla nonna, alla zia o anche alla figlia. Sarà sempre un regalo gradito. E se vi rimane ancora qualche avanzo di tessuto potete fare anche uno strofinaccio da cuscina o delle presine. Questo grembiule si cuce rapidamente e lascia molto spazio alla vostra creatività. Per la base prendete un buon cotone solido, tipo quello per le tovaglie in modo che si lavi bene. Poi dei avanzi di tessuto per la decorazione sulla pettorina e le bretelle. Quando usate dei tessuti di cotone, vi consiglio sempre di lavare prima il tessuto e di stirarlo bene. Per il catamodello, posizionate un vostro grembiule piegato in due su un grande foglio di carta e tracciate i contoni. Oppure potete trasferire lo schema del catamodello su una carta o su un giornale. Cosa serve? Il tessuto per la lunghezza del grembiule, tessuto per la tasca applicata, avanzi per raddoppiare la parte superiore e le bretelle, una striscia per la decorazione davanti, un fermaglio in metallo e il pizzo. Il margine di cucitura è già incluso. In primo luogo, rifiniamo i bordi laterali. Per questo stiriamo il bordo laterale del grembiule due volte un centimetro verso l'interno. Per aiutarci usiamo una striscia di cartone. In questa maniera non dobbiamo misurare ogni volta un centimetro. Queste strisce di cotone possiamo fare da soli, tagliando un cartoncino in strisce di varie misure. Fissiamo con i spilli e poi possiamo fare le due cuciture laterali con la macchina da cucire. Per l'orlo inferiore stiriamo prima un centimetro con il ferro da stiro e poi due centimetri e mezza, aiutandoci sempre con delle strisce di cartoncino. Fissiamo tutto con i spilli e facciamo una cucitura con la macchina. Ora prepariamo la parte superiore. Cuscite insieme diversi pezzi di tessuto in modo da raddoppiare la parte superiore del grembiule. Sperimentate e siate creative! Infine attacchiamo una striscia decorativa in vita. Questa striscia serve per attaccare in seguito i laccetti. In fondo alla striscia stiriamo un centimetro di cucitura verso l'interno in modo che in seguito facciamo meno fatica per fissarla. Adesso prepariamo le tre strisce. Per i due laccetti per legare dietro pieghiamo ai due lati lunghi e su un solo lato corto, un centimetro verso l'interno. Poi pieghiamo i due laccetti una volta per lungo esattamente a metà e stiriamo nuovamente. Per finire facciamo un'impuntura tutto intorno. Anche per la pretella del collo stiriamo un centimetro su due lati lunghi. E qui anche su entrambi i due lati corti, un centimetro verso l'interno. Ancora una volta pieghiamo per lungo e facciamo una cucitura tutto intorno. Da questa bretella, quello per il collo, tagliamo ora 7 cm su un lato e fissiamo la fibra al pezzo lungo 7 cm. Lo pieghiamo prima 1 cm e poi 3 cm e fissiamo con un'impuntura con la macchina da cucire. Dopo aver fissato la fibbia, possiamo appoggiare le bretelle sul dritto della pettorina. All'incirca un centimetro e mezzo dal bordo laterale e fissiamo con una cucitura in punta in modo che non si spostino. Ora mettiamo questa parte, che abbiamo preparato adesso, sul rovescio del grembiule. Le bretelle si trovano in mezzo tra i due tessuti e cusciamo tutti i tre lati con un centimetro di margine. Ricordatevi però sul rovescio del tessuto. Dobbiamo ritagliare il margine di cucitura fino a 5 mm. E tagliare gli angoli in modo che tutto giri bene. A questo punto possiamo girare tutto. Tirate fuori bene gli angoli. Lateralmente attacchiamo i cinturini per chiudere il grembiule. Stiriamo bene con un panno umido e facciamo una cuscitura tutta intorno alla pettorina per fissare bene. Ora manca solo la tasca applicata. Poiché la tasca è rotonda in basso, l'ho tagliato doppio. Quindi sarà perfetta nelle curve. La pieghiamo semplicemente dritto su dritto e chiudiamo con la macchina da cucire. Sotto lasciamo una piccola apertura di circa 3-4 cm per poter girare in seguito. Adesso però è molto importante tagliare il margine di cucitura fino a 3 mm eventualmente tagliata anche tanti piccoli triangoli nelle curve in modo che la tasca non faccia piego una volta girata. Adesso giriamo la tasca, stiriamo e attacchiamo il pizzo decorativo. Non chiudiamo l'apertura per girare, poiché si chiude in seguito da solo quando attacchiamo la tasca. Infine potete attaccare la tasca al centro del grembiule. Ricordatevi però di non chiudere la parte sopra della tasca. Capita a volte nella fretta. Se avete ancora alcuni pezzi di stoffa potete fare uno stufinaccio e delle presine. Sono particolarmente belli quando cucite insieme gli avanzi per creare un patchwork. Divertitevi e fate questo grembiule vintage. Sarà sicuramente un capolavoro. Ciao vostra Olivia!